Ecco quando arriva un nessuno della serbia del Belgrado questi fanno tutto il possibile per spezzare le gambe e rimetterlo a posto e Teo era sicuro che avrebbe vinto lui nel 1995 a Cannes e quando ha ricevuto il he said on the microphone I don't know what to say because I have a speech prepared for the Palma and when he the award grand jury Cannes the said I don't know what to say because I prepared the speech uh, for the Palma <laughs> d'Oro <laughs> <laughs> <laughs> so the Palma the went to underground La Palma d'Oro went to underground and they gave us all these awards e abbiamo un sacco di e sono andati we alla conferenza stampa. E lui ha deciso di essere be cattivo. Because 7 days before di I lived avuto uh, molto strong attacks from Kim and other people in international celebrity room and many newspapers cui issues speaking very bad about me. Eh, ha deciso di essere molto cattivo perché a queste giorni prima era stato fortemente, fortemente aggredito da Theo Angelopoulos e tantissima critica locale, regionale, nazionale eh, insomma, in but maniera I, aspettata ma io credo in quel e ora che Theo Angelopoulos ha fatto alcuni film bellissimi quando ero studente, è stato credibile crede che Teo, anche l'occhio, abbia fatto dei meravigliosi film quando lui era silenzio, li ha guardato proprio senza respiro e così lui si è messo lì apposta, abbracciando Teo sotto il braccio e tenendo la palma d'oro nell'altra mano and <laughs> Teo, who is keeping this grand, uh, e Teo, il suo premio, il grand Brin de Jury e i fotografi photographers are taking foto di noi e mentre i fotografi scattavano tutte le foto and I'm saying to, to him, whispering, I said Teo, you're gonna be very good and people go and pound to make two turns and two rounds <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e, lui, e mentre questo avveniva, lui sussurrava Teo, ti comporti bene fino alla fermatona qui per il giro del rock he was <laughs> like this <laughs> so this was a joke e con questo scherzo, questo giocarci sopra in questa maniera, ha, ha creato un'atmosfera molto più rilassata per tutti, perché in quelle situazioni mm -hmm. l'atmosfera invece la è molto intensa. Mm -hmm. Ed è, è stato veramente, veramente dispiaciuto quando poi purtroppo è stato assassinato mm -hmm. sul set per il rispetto e l'amore che lui prova in tutti i suoi primi lavori. Grazie. In my case I have my private city. They don't vote, I vote who I will let to get into my Il sindaco è stato votato dalle persone, ma abbiamo avuto dove siamo, in provincia. <laughs> Eh, il sindaco vuole, viene eletto, viene votato e scelto dalle persone, nel caso invece di Emir, lui ha la sua città e sceglie chi entra nella sua città. <ride> io non so, eh, io. Mh, eh, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, nel senso che poi dopo noi scapperemo, perché poi Emmy stasera avrà un concerto, quindi eh, oggi dobbiamo cercare un po' di riunire le due cose. Eh. Allora, se qualcuno vuole, sì. Eh? Sì, volevo fare una domanda, cerca la nuova forma di intrattenimento che sta prendendo piede nella nostra quotidianità che è quella appunto di YouTube, dei video su internet, di, di, di, di queste piccole produzioni brevi in cui vengono raccolti anche molti nuovi comuni, elementi anche di bassa leva che tuttavia riescono a intrattenere Uh, le, le persone e uh, come, secondo, secondo lei, uh, questa nuova forma di intrattenimento possa influenzare positivamente o negativamente come sta accadendo uh, nel, nel cinema. In Italia, per esempio, abbiamo uh, tentativi di rendere uh, protagonisti dei video più visualizzati dei veri e propri attori, che hanno dato vita, hanno dato brutto dentro a dei cinema di Barsalia. This is a this is entertainment is a good part of cinema, ma se è just entertainment and if it's always entertainment and only entertainment then it's not good for the people. L'intrattenimento è una grande parte del cinema, ma se è solo entrattenimento, sempre entretenimento finalizzato a essere intrattenimento allora non sarebbe cinema but this has made very uh, consciously this has made in order to get out of the troubles political troubles that the post american cinema was in 70s when they were speaking about vietnam war and and uh, engaging many levels of human life and bringing it in in front of the eyes of the people Coscientemente, eh, perché è un modo di controllo, no? Per dire, anche rispetto al cinema degli anni, negli Stati Uniti nel, nel, negli anni 60, dove invece si stava iniziando sempre di più a parlare delle guerre, la condanna con gli questi sono modi di controllo della gente. It's the question of being politically correct not to talk about uh, existential and the crucial human things. È una questione di essere politicamente corretti e non parlare delle cose eh, esistenziali e cruciali umane. But we are speaking about technological processes that is unstoppable. You cannot stop YouTube, you cannot stop millions of new ways of expressing, which is not bad, by the way. Eh, però stiamo anche parlando di un fenomeno tecnologico che non è possibile fermare non è possibile fermare YouTube o tutti i nuovi processi tecnologici eh, ma questo non è negativo I'm not against being anti-ideological but being very much against ideology you're becoming the other side of the ideology lui non è eh, contro l'essere anti-ideologici, però l'essere ideologici, cioè si, si va a prendere le facce, si va contro, però nello stesso modo, le due facce della stessa medaglia. That's why I said, serious good films will be shown in this city or in Rome, if you have 50 theaters now, you are going to have 3 or 4 big screens in which you are going to see great cinema, resto o do you going to see on television or all YouTube. Per, per questo lui ha detto oh, la sua previsione è, è quella che cinema vero di alta qualità sarà proiettato sempre meno in sale ben definite, ben determinate ma qui a Roma in poche sale dove c'è quello e il resto sarà visto su schermi piccoli, su televisioni. di sicuro. E' anche <ride> Prego. Sì, molto brevemente vorrei chiedere a costruita, um, innanzitutto mh, qual è la sua esperienza, la sua testimonianza degli anni della, de, di lavoro del, nell nella, nella Jugoslavia durante, de, il, durante il governo comunista come sappiamo lei è stato l'unico regista di Jugoslavia, per esempio a toccare un tema molto delicato come quello di, eh, di e delle le, repressioni anche stadinesse in quegli anni e, e poi vuole po dispenderci po due di parole su quelle che sono le ultime, ultime fotogrammi del film underground Ognuno di noi, diciamo, vedendo quelle sequenze, ha maturato una propria interpretazione, il significato di quelle scene così eh, particolari, vorrei sapere se è possibile quindi che se potesse spendere appunto, due parole per mh, aiutarci nell'interpretazione in di quelle immagini. Uh the end of underground is in fact the pe they celebrate the wedding when they get gathered all together in the another life. But what happens to them is not from another life, is from this life. Okay la fine di underground è quando tutti di nuovo si riuniscono per celebrare un matrimonio insieme in un'altra vita, ma quello che sta venendo in realtà è in questa vita. And it's the end in which the part of the of the land goes away which is a, a, a metaphor of very instinctive nation of Serbs who are going uh, uh, into unknown, like celebrating Dionysic celebrations e dalla parte finale, quello sparisce anche l'ultimo nembo di terra, è una metafora della, di questo popolo serbo che stanno andando avanti celebrando molto distintivi, e celebrando in maniera di C'era anche la domanda sul... C'era anche la domanda sul... Era il periodo quando Tito stava iniziando a perdere potere. Non è stato facile fare che questo venisse. about when Father was away in business trip. Eh, oh, no, non mi Ecco, papà è in... Di... in viaggio da fare. Ecco, non mi vedo lì Tito, per perdonatemi. Eh, questo è stato molto difficile creare questo film. But, This film was not anti-communist, anti-anything. This film was absolutely uh, engaged and on the human side. Però questo film non era assolutamente anti-comunista, affatto. Era proprio semplicemente un film molto coinvolto nell'affare nell umano. the story. E forse per questo hanno accettato la storia. And it was also period when Before, in fact, the, the Berlin and big changes around the, world. Changes around the, world in, in the e questo era proprio il periodo prima del, della, del crollo del muro di berlino e di tanti grandi cambiamenti a livello mondiale e questi grandi cambiamenti a livello mondiale avvengono eh, perché negli anni precedenti sono avvenute, sia nella vita reale che attraverso le arti, molte cose che hanno contribuito a far arrivare quel momento. Se abbiamo tempo forse per un'ultima domanda? Se c'è un ultimo intervento, <coughs> La mia è una domanda un po' triale, diciamo, una curiosità personale. Siccome lei è anche un musicista, volevo sapere se ci sono delle ispirazioni musicali o anche non musicali nella sua musica personale e se c'è qualche cosa che lei ha nella musica che magari non trova nel cinema. Cioè, se il motivo per cui fa musica, se c'è qualcosa che lei fa, uh, o trova o sente di diverso rispetto a quando fa cinema, era una semplice curiosità. Grazie per avermi. I'm also an architect. Per <laughs> <laughs> <laughs> il cinema and music are the closest two mediums and he was right because all what you can say with the camera could be translated into uh, musicality or you don't need to use the sound to, to be uh, musical in the cinema you could do it just with the, with, the, with the image and I think many ways to do it one of them is to create carnivalistic scene like Fellini did the other one is to do something very intimate e qualcosa molto forte dall'altra parte e c'è sempre musicalità in your ear come a film se io e io la scuola molto presto la prima cosa che mi chiedo ai direttori nel casting per la scuola è di whistle una melodia per me per vedere se hanno un buon giro Allora, lui ha imparato proprio da Fellini che la musica e il cinema sono assolutamente collegati e vicinissimi e ciò che si fa col cinema si può tramutare, trasportare in una uh, espressione musicale e non serve necessariamente il suono, il rumore all'interno del cinema si possono usare varie facettature, varie cose il suono poi può essere enorme, grande, carnascialesco oppure a raggiungere degli stati estremamente anche intimi e per lui è molto importante e pensa che proprio nell'orecchio di un regista c'è sempre musica, c'è sempre una musicalità che va e nella scuola che presto avrà una delle prime cose che farà nella selezione per gli studenti e registi sarà di chiedergli di, e di fischiare una melodia. Noi, vorremmo ultimamente Emir sì, vorremmo che Emir restasse tutto il tempo con noi però adesso ha un concerto deve veramente volare di costa Novoli per la focara ma sappiamo eh, sicuramente che sarà qui con noi anche altre volte quindi riusciamo a strappargli questa promessa Applausi questa qui adesso,